Italia tonight no. we are getting together, together with all lovely friends here, so stay tuned anywhere, let's go! Oggi, stasera. Cosa? No, no, guarda, no, guarda, mai... Spero di avere te in squadra, Sandro. No. Indominare in base alle stanze le chiavi, rispondere giusto alle domande. Cludo. Eh, non... Ah, che sbaglio, scusa il mio italiano. La mitica. <ride> Mi sento, mi sento troppo servato. Adesso vediamo come, come sono scelti la squadra. Chi vuole venire con me? Io. io. Lei, solo lei Siamo i più intelligenti. Dai! Perfetta, ci vediamo. Un'ora di tempo. È un'ora di tempo e non è facile uscire. Come la squadra ci organizziamo. E ci mettiamo misti oggi. Facciamo due capitani? Sì, io te io e te siamo i capitani ok sì, siamo, okay. Sì, siamo due capitani ciao ah, eh, belle ragazze qui ciao ragazzi salutateci ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ma no, no Parlateci guardando no, le foto, se le hanno pubblicate no, no, no, Beh mi sono messo al ah, camere Allora com'è andata? Sì, sì. cioè, sì. com'era sì. questa escape room? Sì. Bella, sì. però abbiamo perso, ho perso no, Io ho fatto un piccolo video a retroscena Anche se mi ha detto anche che non poteva Anche a 8 volte se poteva Ma sì, avete avuto la notizia che avete vinto Brutti perdere siamo vincenti nella vita, questo è, è più importante Com'è sentirsi persi? Allora, mi sento amareggiato, ma so che nella vita sono un vincente, quindi non mi tocca no. questo Questo lo dice lui Beh, Bella risposta, devo dire Vedi? Beh, sempre bene. preparato Ciao ragazzi! Grazie. Abbiamo vinto. Vinto. vinto! Abbiamo vinto tutto vinto. Chi è in squadra con me vince sempre So this is the kind of a party in Italy so we work together and then so we spend off the whole time, night time together so give it to drink! Ma, dio. Dio. No. Bambino. Ma, bambino è no. ma è un di va bene, ma la mamma non è la parte di mamma, no, no, la mamma è la parte di mamma, ma strano, come <ride> è? Buono, più buono dell'Aprol più buono dell'Aprol assolutamente, vabbè abbiamo una... americano, allora cambio gusto da apro e americano, la prossima volta prendo americano quindi la maggior parte hanno delle storie, come storia per raccontare quindi troviamo delle cose ora ti leggino dove andiamo? a mangiare le costolette lei è troppo è traumatizzata troppo. mamma mia Valde che ci... devi superare prima la trova Si vuole <ride> mettere la chiave nel naso si, fa <ride> fermo non we andiamo a mangiare andiamo a mangiare No, dobbiamo entrare, andiamo a mangiare Beh, Andiamo a mangiare. Cosa Molliano. mangiamo? Eh? La Siamo carne Siamo in cindascheria È brasile. non ci sono brasiliani che però. Io ero Brasile, andiamo a mangiare cioè, Let's go guys Me and We do alla fassa Stiamo prendendo da mangiare perché c'è un sacco di roba e tipo tu ordini e ti danno da mangiare Cioè, non so come spiegare È un, È un buffet È un buffet, esatto, farò la giusta buffet Ma stiamo mangiando le cose tipiche brasiliane, cioè formaggio grana Formaggio grana in brasiliano è possibile allora si vivere food porn capito? food porn e in esce fuori tanti carbo anzi non so che siano ma tante patate insomma anche se non ne vado matto nella vita reale se la vita grazie Questa è la pressione, è stata un'ora assurda Ma, no, lì sei è troppo brava, cioè... Allora, va così Un maiale che cade da stare in piano Grazie. Le cose. Gioca a fuoco non accendino Mi dicevano non giocare col fuoco Da farti male basta poco Ora mi faccio male ma non mi tocca niente Non corro con le forbici ma se onesta mi mente Non ho più cicatrici, paura se mi sente Non so se aveva amici ma tornavo alle sette Fide descritte da una bio Storie finite senza un addio Ci perdiamo dentro al nostro io Ti avrei lasciato tutto ciò che è mio E mentre ti perdo penso a Dio Mi chiedono di te ma io sfio. Il senso del discorso è sì oh, Sogno a e a Mi sento vuoto come una scatola Mentre ripenso ad una favola Un albero di ciliegie in cortile, sì ma dalla finestra non vedo la fine Sicuro non vedo le radici Ma vedo bene le cicatrici yeah. Le stelle sono lontane, ti accorgi tardi quando muoiono Mentre appaia un cane e la luce scompaiono Come io yeah.